Oh. sono arrivato che mi si è ghiacciata la tuta forse anche negli occhi ho un po' di non lo so perché ho dovuto tenere la visiera aperta perché è ghiacciata ecco il ghiaccio sulla, sulla tuta ma forse anche nella barba ma il problema grosso è che non posso usare la visiera uno, e due, mi ha volato il casco per terra, la visiera era ghiacciata, si è staccata, rotta. L'ha porto a casa è lo stesso, però... Vedete? Non so se si vede il ghiaccio. Temperatura... adesso segna già zero. Perché appena ti fermi la moto da su, eh, era meno due. Per i 400 iscritti, ragazzi... Tra gente. solo per voi e perché sono un po' piccola e volevo provare il mio limite. <ride> Ciao, allora ho fermato per fumare una sigaretta. Ho fermato in città perché non so quanti ti hanno già pensato, ma in città c'è sempre un grado o due in più. La cosa sta cominciando a diventare un po' proibitiva. Allora ne approfitto per farvi vedere uno di entry. Allora avevo uno z7 e mezzo che ho ancora e faremo qualche video di quando l'aggiusto però con quella sono decollato quindi <ride> solo che mi davano più niente nel concessionario anche perché non potevo farla vedere quindi ho preso questa KTM Duke 890R allora, a me piace essere il canale quello che ti dice le cose un po' come sono ho visto un sacco di recensioni di questa moto una cosa che non vi dice nessuno è che vabbè dice qua ho messo i guanti uh, a scaldarsi ma lì sotto poi lo vedremo ah no magari si vede questo qua, un attimo, questo, questo qui, è un ammortizzatore di scherzo, questo non l'ho sentito dire da nessuna parte che sarà. per il resto il passaggio da 4 cilindri a 2 è una figata, cioè sta moto ti da tutto subito, è bella, ho quasi finito il rodaggio, andando a regimi di poter fare il rodaggio quelli previsti nel rodaggio quindi sotto i 6 e mezzo di giri comunque viene su come vuole eh, ha un tiro pazzesco eh, mi piace, sono soddisfatto eh, ho fatto questa pazzia qua di, di andare in giro con meno 2 la nebbia, perché quella che mi si ghiaccia addosso la nebbia che fa umido e umido con meno due, si ghiaccia. infatti non potevo, anche la visiera come vedete non ce l'ho più lo, lo sto portando a casa per vedere se, se riesco in qualche modo ad attacconarlo eh, diventa proibitiva la cosa adesso però diciamo mi mancano 15 km a casa la pazzia l'ho fatta nel mentre l'ho visto anche un pochettino quali sono i miei e eh, niente ragazzi Ci volevo dire no mi sono perso un attimo perché ho visto una cosa non sapevo che se, se finiva il video o no eh, grazie a tutti siete 400 non siete molti vabbè però quelli che siete siete di qualità secondo me e eh, grazie eh, adesso riprendo a fare video parleremo come sempre ancora un po di quello che vedete questo è il mio, è il, mio è il mio respiro eh, adesso vabbè considero un momento che sono un po' meno provato non è semplice fa niente <ride> Lo pensavo. anche guidare diventa un cavolo di casino non senti più le mani eh, vabbè c'è il quick shift però eh, comunque il freno davanti lo devi tirare sensibilmente e con l'acceleratore devi stare attento perché non perdono stiamo ciao brava gente anzi ciao brava gente <ride>